Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, sono su una bellissima Formula 1 Hybrid 2017 mod di eh, Race 3, se non sbaglio, RSS 2.0. Adesso non mi ricordo, non importa, siamo al Mugello e voglio proporvi un altro Time Attack, questa volta con una macchina che ha veramente un motore spaventoso, un'ibrida che fa paura con una bellissima livrea, questa di eh, Sebastian, Sebastian Vettel, eccola qua, ve la faccio vedere, e noi ci apprestiamo a fare almeno tre giri, questa è la sfida. Pronti? Via! Partenza fantastica del fabbrico, Senti con accelerazione, mamma mia! andare cauti con l'acceleratore nessun tipo di aiuto come al solito Vai. è una besta sta macchina ragazzi mentre mi accingo a percorrere in, setta, in settima piena la rabbia da 1 e 2 vi ricordo che Abbiamo lanciato la possibilità di fare un campionato online di corsetto Corsa quindi vi invito ad andare nel video che ho postato, a lasciare la vostra adesione se siete interessati, mentre a me mancano 90 secondi ragazzi al prossimo check-up al prossimo checkpoint, scusate. Vai Fabri, che lo chiudiamo il primo giro con un ottimo, inter con un ottimo intertempo. la bomba, 287, 290, 3,7,8, 312 3, 7, 8, 312, vediamo, tiro, 320 all'ora ragazzi, cerchiamo di stringere al massimo qua, fare un aspetto largo, stringe qui a destra poi al Mugello, grandissimo circuito storico, soprattutto della la MotoGP, realizzato molto molto bene dai ragazzi della Kuros simulazioni laser scan si sentono tutte le asperità dell'asfalto vai, a bomba qui, settima piena sono in vantaggio di 8 millesimi sul mio precedente giro 8 secondi, checkpoint 6 in 5, vai, 42 secondi guadagnati qui devo parzializzare, mamma mia ragazzi è impegnativa questa macchina Oh, sound micidiale mamma mia 13 secondi dai che ce la facciamo per un terzo giro oh, non c'entra niente con la TCR Giulietta questa ragazzi mamma mia gli 80 facciamo scorrere mamma mia e l'abbiamo passato un altro tempo proviamo a tagliare un pochettino ragazzi sempre più impegnativo mamma mia ho dovuto mollare 4 dai bella dai 2 si sì, l'abbiamo preso ragazzi la vera sfida inizia adesso bisogna guadagnare tempo quindi devo andare a cercare il tempo rispetto al presente giro quindi mi devo inventare delle cose ragazzi staccare più lontano che alla fine non, non do fiducia ai freni di questa potentissima macchina ma in realtà si potrebbe frenare anche ai 70 metri credo potrei anche provare e infatti ho ragione la vedo dura qua 8 secondi ma sono andato troppo largo No, no, partita ragazzi, partita. Peccato, peccato, anche... Veramente per pochissimo. Poi ho anche mollato, forse ce l'avrei fatta. Bene ragazzi, concludo qua il video. Quattro giri, se non sbaglio, con questo time attack con questa bellissima Formula 2017 ibrida. Io ve la consiglio assolutamente. È veramente molto interessante e impegnativo. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su. Non esitate a lasciarmi un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto tanto è gratuito e ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. e Noi ci vediamo alla prossima da Fabris è tutto e ricordatevi di iscrivervi al campionato. Ciao raga!